Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, nuovo video di recensione dei prodotti dei supermercati italiani eh, che fanno cose giapponesi con un giapponese a caso. Attivati i sottotitoli. Oggi cosa facciamo? Chi ora yakisoba Yakisoba, yakisoba per chi non lo sapesse, è fatto dai tanti di yaki che viene dal verbo yaku, che vuol dire grigliare. Sì. E soba, la soba è soba nani Japanese noodles, che sono più o meno gli spaghetti giapponesi. Oggi abbiamo preso tre marche diverse di soba e le proveremo per voi. Soba, te è una franzetta di soba? Sì? In realtà, ci sarebbe un vegetale. Nati, soku, soba, è proprio. Il vegetale soba, con il quale viene fatta la soba Però di ultimo, specie queste catene anche che costano poco come Fuji soba, mo dai, soba già non è It's mostly flour Sì, non è realmente la soba, perché comunque la soba è abbastanza costosa Che cotta c'è E allora adesso si finisce per usare eh, sempre di più, um, insomma, dei materiali che costano meno produrli Che però fanno anche un po' meno bene Infatti, soba cara da nione Sui demo yasuku tsukuttara sonnani non ni yoku nai. Cioè praticamente non c'è praticamente dentro la soba nella soba coordinata nei posti che magari costa 300 yen. Dai tai sono su non soba. Se ando soba a 100, mh mh. dai tai ehm 9 euro 10 sì, quindi praticamente se volete mangiare la vera soba Non andate nelle catene che costano 3-4 euro Perché non ci sarà praticamente dentro soba nella soba che mangerete Ma andate nel, proprio nelle sobaia, quindi nei negozi di soba E vi costerà dai 7 ai 10 euro per porzione Abbiamo preso qui tre diversi tipi di soba Guardateli da vicino, iniziamo da questa Questa che è sai Saikebon Saikebon Non so se è un gioco di parole di Sai che Saike Saike Sai che, tra l'altro, italiano in Non so se questa hanno cercato di farla italiana. Tipo, sai che bon? Soba classico. Nishin. Nishin. <ride> nishin. Questa costava quasi il doppio di questa, eh. E questa dovrebbe essere un'azienda giapponese. Nishin Italia, Italyだから... mm -hmm. però. <ride> però questa, guardando, c'è scritto Nishin Italy, quindi non siamo sicuri. Quanto va wa... no Nishin T'occhigoka? No? Nishin. <ride> Nihon no nishin. Da allora, che dove Italia? Non sto per connettermi. Ah ok, praticamente questa è sempre con l'azienda giapponese, però è stata reinventata, insomma è un prodotto che è pensato per gli italiani, quindi può essere causa pure un po' diverso E di ultimo abbiamo questa della Maggi, Maggi, non so come si pronuncia, Maggi, che è noodles, più verdure, più salsa di soia, al gusto classico, due porzioni. Dodaro, come chicana? Andiamo a vedere le calorie. mite Calori, mio. Questa... A uh, vabbè, vediamo per 100 grammi. Questa per 100 grammi ha 224 calorie. Mentre questa ne ha, uh, oh mio dio, questa ne ha 435. Per 100 grammi? 200. 20, Guardando ehm. i pacchetti, questa mi sembra la più buona Andate a guardare le foto Questa è quella che sembra di più una yakisoba Allora dalle immagini vi dico già che queste non sembrano una yakisoba Mentre questa yakisoba poi Mentre quella sembra più una yakisoba Quindi questa comunque costava 2 euro e mezzo Questa 1 euro e questa 99 centesimi, Ma questa è per due persone Vabbè andiamo a farle Screama sciocca Adesso andiamo a mettere l'acqua in queste e andiamo a preparare le nostre sobette. Iniziamo da questa. Ragazzi, ho mandato il giapponese a cucinarle perché dico, vabbè, sarà bravo. Qui abbiamo eh, quella della maghi, come potete vedere. Mmm, niente, avete snee. Mmm, oh, questa sta proprio l'aspetto soba? Sobaの... Mm. Eh, okay. ha detto già che quella della Nishin sa proprio di yakisoba, proprio giapponese istantanea. Itadakimasu! Itadakimasu! Ok. Questa sembra una pasta della Knorr, ve lo dico. Non, non ha un profumo particolarmente forte. Oh, sugoi vero! Cosa? più che si sì, eh, ah, sembra più fatta come dire al vapore più che insomma alla griglia un appetito potevamo mangiarla insieme facevamo tipo lì e il vagabondo sì bello non è bello ma ma è bello di filippino allora, lui dice che non sa di yakisoba, ma sembrano dei noodles filippini. Filippino riori sono quasi così, no? Non filippino filippino, Ah non lo so. Ah, ok, perché gli ha detto che un suo amico filippino gliel'ha cucinati. Non è yakisoba, però non è yakisoba, quindi mm, no? no. no. Vabbè, andiamo avanti con quella della saikebon. Ti Sapete mi Ti faccio vedere. Buon appetito. Il non è ancora un è ancora un po' di Forse sono io che non ho messo abbastanza succo ilo Non ha un grande colore, cioè non ha proprio il colore della sova, quello è il primo problema Beh ragazzi vediamo se questa ci darà delle soddisfazioni Mmm Buono? Mmm Un Mmm Però è detto che è buona Dobbiamo che sono qua O si che sono molto più pesanti. Sono più pesanti. Non è così buono. Non è così pesante. Non è è così pesante. Non è così pesante. Non Non Non è così pesante. Non è così pesante. Non è Mmm, pesante. Non e per finire questa assaggiamo questa mm. che questa vabbè è quella più costosa mm. C'è delle aspettative molto alte Beh costava mm. quasi 2 euro e mezzo Io ho una Allora diciamo già che il colore è quello della Sobato, tutto Samo, mm. E anche lo spessore dei nudos Mmm It's very similar Already But sì? Questa mm, no, uh, mm, è? Sì, è più di nipone Sì, è più di nipone La consistenza è quella tipica della soba È arrivato il momento di dare i voti! 3, 3 3 3, anche io do 3 E soprattutto perché questa c'è anche il doppio delle calorie delle altre due This is actually good non è male, eh, quella della Sakebon, cioè non sa proprio di yakisoba Soba Soba, però... Però non, non mi dispiace. Io do 7 e tu 8. 8. <tell> mo Instant Noodles ste mi Stevaco mm. non mi sono fatti il cibo un uscicotto. Non c'è scomodo, non mi sono Soda, questa è la più vicina, quindi a questa io do un 10. 9, 9, perché? 9, 9. 9, 9, 10. Sì. Quella giapponese diamo un 10, a questa diamo un 9 Però, insomma, costa anche il doppio Vabbè, oh, oddio, se volete risparmiare andate su questa. Se volete il gusto tipico della sopa, questa If you miss Japanese food. Ecco, se okay. vi manca il cibo giapponese, siete dei giapponesi qui in Italia, prendete questa Se invece siete degli italiani un po' meno schizzinosi, andate su questa che vi costa anche meno dire non ci resta che andare in un ristorante giapponese e provare la soba di un ristorante i macara soba 8 3 2 1 e assaggiamo anche la yakisoba del ristorante mm, siamo appena tornati andati e venuti modotti mo kitandessine Sugoi, <ride> sugoi, o era piena d'olio secondo me era quella che aveva le calorie più alte di tutte quelle che avevano mangiato in quel ristorante molto nostalgico, sì nostalgico, <ti ad hoc> mm. non è che non è cassi, eh. non è eh. che non è cassi, non è che non è cassi, non è cassi, non è cassi, Fried Noodle dichanzi Sì cioè sapeva molto di spaghetti di soia cinesi Non c'entrava niente Secondo non quella è Io do un 5 Perché questo costava... 5 5 Cinque Cinque ragazzi questa è la classifica voi avete provato queste sobette che si possono comprare ai supermercati o avete dei ristoranti che fanno la yakisoba migliore di quel posto dove siamo andati noi scrivetecelo nei commenti spero che il video vi sia piaciuto noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti ciao ciao come faremo? 유튜브 열었구나. 유튜브 떴어 가지고 있잖아. 아이마이